Signori e signori buonasera! Siamo nella cucina di Gaia e Pappagallo Lallo! Adesso prepariamo una ricetta speciale! Osservate bene, eh! Osservate ed imparate! Quoca Gaia dove sei? Sono qui? Bene, cosa stiamo per preparare questa sera? E io per... per questa stasera limone! No, dobbiamo preparare quelle. Quale? Le uova? E ah le uova di dinosauro bene allora prendiamo per prima cosa le uova prendiamo le uova, prendiamo una... uova. due uova di dinosauro in ghi e poi e poi prendiamo cosa? E mettiamo le uova dove le mettiamo le uova a cuocere sì. allora dai mettiamo le uova sulla pentolina abbiamo fatto un bel casino come al solito grazie brava gaia Ecco fatto, poi, poi, poi, accendiamo il fuoco, mm, che profumino di dinosauro in Ghi. È finito! È finito? Sì! Sono pronte le uova? Sì! Mm. Bene, e allora, signori Prendo e signori, un piatto! Sì. devi prendere un piatto? Sì! una patatina va bene arrivederci, arrivederci. alla prossima ciao ciao